Di robot come questi ne esistono cinque al mondo e qui ne vedete due e non sono mai stati sperimentati prima se non in Italia nelle, nelle catastrofi italiane. Eh? Il progetto è partito nel 2014, si chiama TRAD e l'obiettivo è sviluppare una collaborazione a lungo termine tra robot ed esseri umani, negli interventi che seguono alle catastrofi naturali. Noi utilizziamo robot terrestri e droni che lavorano insieme a un gruppo di ricercatori, i droni vengono usati per una prima ricognizione dall'alto della situazione dei luoghi del disastro, per poi individuare dei possibili punti di intervento per i robot terrestri. Lo scopo della missione che abbiamo è quello di raccogliere le informazioni e avere coscienza della situazione. Qui, in particolare, quello che stiamo cercando di fare è situazione. E creare modelli degli edifici in modo che poi possano essere prese decisioni su come intervenire e ricostruire. L'opera dei Vigili del Fuoco umani è sostituibile. Questi robot però possono essere inviati a raccogliere autonomamente informazioni che possono quindi facilitare le decisioni dei posti di comando di fuoco. Pensa che questo tipo di strumenti possa salvare più vite? Certo, perché possono aiutare i uh, soccorritori ad avere migliori informazioni e possono salvare prima le vite umane. Forse oggi non siamo non siamo capaci ancora di farlo, ma è quello a cui tendiamo. Inoltre, l'intenzione è anche quella di diminuire il rischio dei vigili del fuoco che intervengono sul posto. Il nostro obiettivo è supportare i ricercatori in modo che possiamo diminuire la quantità di pericoli che devono affrontare. Non vogliamo sostituirli, ma vogliamo che la tecnologia li aiuti e collabori con loro.